Ciao ragazzi, questo video sarà forse un attimino lunghetto, però è un, um, un video che eh, voglio fare perché, per due motivi fondamentali. Il primo perché ho notato che da qualche tempo mh, vi è online una piattaforma molto interessante lezionigis.it Questa piattaforma è stata realizzata da un gruppo di ragazzi che vi faccio vedere un attimino sono questi quattro, di questi io conosco solamente Ludovico Frate, sono fondamentalmente laureati in scienze ambientali, naturalista, Ludovico è eh, laureato in scienze tecnologiche, eh, in scienze e tecnologie forestali e ambientali, e Alessandro è dottore in tecniche dell'ambiente e del territorio. Bene, questa piattaforma è interessante mh, per vari motivi, ma in questo video parlerò degli esercizi. Con cadenza settimanale credo mettono online degli esercizi e chiedono di svolgerli e chi li volesse svolgere, io mh, questo esercizio che ho visto stamane il post, da una rapida lettura, ho visto che è abbastanza interessante, loro lo oh, definiscono come difficoltà 3 stelle su 5. Eh, beh, loro oh, propongono: qua c'è il testo, qua ci sono i file che possono scaricare. Praticamente sono due file, due shapefile più un file CSV. Qui c'è il testo, la spiegazione, poi ci sono delle autovalutazioni e poi la soluzione. Oltre a dare l'esercizio, danno qualche tempo per risolvere. Poi la soluzione, daranno la soluzione. Eh, tramite un video, sabato 3 febbraio. Bene, io questo esercizio questo, questo lo voglio fare, quindi questo video, ripeto, lo faccio per due motivi. Il primo è per presentarvi questa piattaforma che secondo me è molto interessante. Il secondo motivo è perché io voglio fare, voglio risolvere questo quesito che loro pongono utilizzando QGIS 3.0 che eh, uscirà a breve. Ho scaricato già i dati e leggiamo il quesito. Un attimo zoom. Ecco qua. Il, quesito, il testo del quesito dice. Una ditta specializzata deve realizzare un tratto di metanodotto. La condotta attraverserà un'unica tenuta privata caratterizzata da diverse tipologie di uso del suolo. Infatti noi abbiamo il metanodotto che è uno shapefile lineare, e l'uso del suolo, che è uno file poligonale. <ride> la domanda è calcolare l'indennità di metanodotto sapendo che la formula da utilizzare è questa qua. Ora non so se si vede bene, ma l'indennità è uguale al valore della striscia di un metro, questo è il metanodotto, la striscia di un metro, più il valore di un'altra striscia, che è pari a 40 metri meno un metro diviso 10, quindi è un decimo. Quindi una prima striscia si paga a valore pieno, con valore preso dal VAM, cioè valore agricolo medio. E la seconda strisciata, è quella di 40 metri, verrà preso un decimo di questo valore. Questo è il succo. Vediamo come risolverlo in QGIS. Allora, ho già avviato QGIS carico i dati, questo è QG, il prossimo QGIS 3, carico i dati, <coughs> non mi soffermerò su, sulle varie cose, ma, e allora, questi sono i due shapefile, li apro, aggiungi, poi c'è, abbiamo eh, visto che c'è il file mh, testuale, <coughs> il VAM, ok, lo carico, e separatore del punto e virgola eh, nessuna geometria aggiungi ecco qua Il, ehm, i dati eh, hanno presente nel file scaricato è presente anche un QML quindi la tematizzazione questo ho fatto un fatto cambio di colore perché non si vede ed eccolo qua allora per calcolare l'indemità di metanodotto di questo metanodotto come come lo risolvo, almeno io? È giusto che dico che è una mia interpretazione questa, perché il testo, sono tre righe di testo, quindi io, il metodo che propongo è quello che ho capito io, ma può essere che ci siano altri metodi. Allora, quello che propongo io è la seguente metodologia. Allora, la prima cosa che io farei è quello di fare un join, in modo tale che trasferisco a questa eh, allo shipify l'uso del suolo il valore del VAM e quindi andiamo a uso del suolo, doppio clic e, e, e scusate mi mandi più la tabella perché c'è un bugghetto e allora, uso del suolo aggiungo VAM eh, uso del suolo uso il suolo benissimo benissimo a me qua mi interessa solamente ok apriche ah, ok quindi se apare attributi come vedete ho trasferito il volo di bam qua dentro bene eh, la prima cosa la seconda cosa che faccio è quello di creare un buffer di un metro per la prima strisciata di un metro e poi la seconda strisciata di, 20, di 40 metri eh, appunto per la seconda strisciata e quindi da qua sotto io cerco subito buffer buffer avvia il buffer allora metano 8 distanza la distanza che a me interessa se il buffer deve essere di un metro quindi siccome devo dare il raggio quindi è 0.5 0.5, arrotondato, facciamo piatto e avviamo. Ed eccolo qua. Abbiamo realizzato questo. Questo un attimo lo modifico, rinomine, e lo chiamo buffer 1 metro. Ok. Faccio nuovamente un altro buffer, questa volta di 20 metri, per la seconda strisciata. Eh, mm, mm, mm, mm. avviamo ecco qua il secondo questo qua lo ribattezzo buffer 20 metri bene, questo lo metto sopra questo eccolo qua ora, l'altra cosa che devo fare è una differenza perché perché nel calcolo, eh, nel calcolo, vi faccio vedere un attimino qua, nel calcolo la formula è x meno 1 metro, quindi è 40 metri meno 1, però deve essere nella giusta posizione, quindi questa parte la devo sottrarre, quindi per sottrarre questa parte eh, devo fare una differenza tra i due buffer, quindi differenza... Differenza tra il buffer di, eh, di 20 metri, devo togliere il buffer di un metro. Eccolo qua. avvia E questo qua. Se questo è questo tolgo, vedete qua. non capisco così sta linea qua comunque questo qua è il nostro buffer come vedete ho creato tutto questo buffer bello grande bene questa qua eh, scusate quindi questo lo rinomino rinomino e lo chiamo buffer buffer Vabbè, per capirci vogliamo 39. Fatto ciò, passiamo, questo qua da 20 metri non mi serve più, lo tolgo. Altra cosa, secondo me, io procederei così, facciamo un'intersezione. Un'intersezione, tra che cosa? Tra il buffer, iniziamo quello da un metro, con l'uso del suolo in modo tale da avere la prima intersezione che io chiamo striscia 1 metro striscia 1 metro poi ne faccio vedere un'altra quella da 39 con l'uso del sole ok ottengo la seconda rinomina e lo chiamo striscia 39 per ricordarci bene ora il buffer 1 non mi interessa più il buffer 39 non mi interessa più ed ecco qua ed ecco qua eh, vedete qua se clicco qua ottengo solo questo se clicco qua ottengo solo questo quindi l'importanza di averlo ehm, vedete qua il buffer esegue la delimitazione quindi è importante per il calcolo delle aree bene detto ciò se andiamo ad aprire la strisciata di un metro tabella attributi all'interno troviamo l'uso del suolo e il van quindi ora calcoliamo la prima parte del ritorniamo qua calcolo la prima parte dell'indennità che è il valore della, della striscia un metro e poi calcolo la seconda parte, quindi due addendi. Bene, quindi qua strisce un metro, apro, vado in editing e scrivo qua intendità 1. La chiamo intendità 1, la calcolo come numero decimale, 10, va bene, due cifre, ok. E la formula non è altro che l'area della strisciata per il VAM, il VAN vi ricordo che è espresso, vediamo così qua si vede, un'altra cosa da notare molto importante, è che il VAM, come è scritto qua, è il valore agricolo medio, ma è espresso come euro, ettaro. Etaro. Il sistema di riferimento, tutti i sistemi di riferimento proiettati sono metrici, quindi metri, quindi dobbiamo fare la conversione. Quindi qua dobbiamo scrivere... Area, la dividiamo per 10.000 <coughs> otteniamo subito ettari. Poi questo qua va moltiplicato per il van. <coughs> van, ok. Ecco qua, salviamo e chiudo. Ecco qua, abbiamo calcolato il primo, il primo valore, il primo addendo del van. Passiamo al secondo, che è la strisciata... Uh, Seconda strisciata, quella 39, cioè questo è qua grande che vediamo. Da qua calcoliamo indennizzo, seconda parte, numero decimale 2. E qua dobbiamo scrivere la stessa cosa di poco fa, solamente che dobbiamo stare attenti: che mh, questa volta l'area dobbiamo prendere un decimo di questo valore dell'area. Ho detto in altro termine, essendo un prodotto, il decimo, un decimo del valore del VAM. Ma è la stessa cosa. Quindi prendiamo il valore del VAM, questo qua, lo moltiplichiamo per l'area. L'area va, eh, va divisa per 10.000. Di tutto questo dobbiamo prendere un decimo quindi questo qua diviso 10, ok? E facciamo ok, ed ecco qua calcolata la seconda parte. Quindi abbiamo la prima parte, questo posso chiudere, prima parte in 1 e seconda parte, oh, ora dobbiamo sommarli questi due, dobbiamo sommarli, come li sommiamo? Beh, facciamo un altro join, sulla strisciata 1 e ci togliamo subito il dente, quindi sommiamo 39, questa volta attenzione dobbiamo prendere l'id2, non più l'uso del suolo, questa è una finezza, state attenti a questo, e quindi mi interessa l'indirizzo 2, questo lo chiamo, c'è G2 secondo join, ok, applica è ok se apro la tabella qua ottengo oh no devo aprire questo ottengo indennizzo 1 indennizzo 2 se voglio la somma creo qua indennizzo eh, indennità non indennizzo indennità Scusate, indennità eh, non integer ma real 10, 2. E quindi questo è uguale campi eh, indennizzo 1 più indennizzo 2. Ok, e qua ci sono i valori. Se questo lo ordino... Qua che è successo? Un attimino, indennizzo 1 e indennizzo 1. Quindi qua come vedete il risultato è questo più questo, abbiamo questi valori, che è la somma degli indennizi. Beh, mi sembra abbastanza semplice, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un like, iscrivetevi, eh, ah, anzi, prima di finire, eh, ho realizzato poco fa, mh, come vedete ho fatto molti passaggi, molti buffer, differenza, join, eccetera, eccetera. Tutti questi passaggi si possono fare in un unico in un'unica soluzione attraverso il modellatore grafico di QGIS. Eh, ho realizzato un piccolo modellino che fa il tutto molto velocemente. Processing, vedete qua ho creato lezioni GIS, indennità ci clicco due volte, però questa volta devo togliere il, eh, il join che ho fatto su Uso del Suolo, perché altrimenti me lo fa un'altra volta. Quindi, questo, questo join lo tolgo, applica. Quindi se vado qua, mi dice qual è il matanodotto, è questo, uso al suolo, è questo qua, il VAN è questo qua, e quindi gli dico i semi. lui mi calcola tutto, vedete, indennizzo, indennizzo ho chiamato, indennità doveva essere, perdonatemi questa inesattezza, e quindi ecco qua il risultato vedete qua indennizzo qua è quello di strisciata quello che ho fatto poco fa in 15 minuti di video ecco qua, ecco qua come vedete questo lo ordino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questo lo ordino pure e quindi come vedete 1290, 1286, 69 2363, 2363, 365, 366, 470, 470, 3960, 3960, 3960. Ok, vabbè, eh, ripeto: se il video vi è piaciuto, un like, iscrivetevi! E mi raccomando, mh, mh, nella descrizione troverete anche eh, i link che riguardano questa nuova piattaforma e l'esercizio. Ciao e buonanotte!